Andrea, mi è appena arrivato un pacco da Sport Time a Mantova di una scarpa super super innovativa e te la lancio, ti lancio il pacco mi devi dire come al solito di che marchio si tratta, quanto pesa e quali sono le caratteristiche di questa scarpa ma tu innanzitutto stai bene No, non sto bene posto lungo mi si sono fatte delle piaghe allucinanti si... eh, Vabbè Andrea, comunque alla fine il show mascone, e quindi ti lancio il pacco. Non sono d'accordo perché questa roba qua non è migliorabile. Puoi solo peggiorare ma va bene. Uh, presa, ahia, presa al volo con la luce davanti del sole. Rischiato di prendere tutto. Intanto è arrivata la tua coniglietta Bonnie. La quale secondo me è stata tirata dalla scarpa e dalla scatola di spettacetto. Io voglio un'altra coniglietta. Cioè, ma... ma guarda che chirurgo sono diventato. Ma mi dicono che ci sono tantissime donne che ti fanno il filo dopo che sei diventato il mago delle scatole. Ah, pensavo di aprire le, le scatole. Senti, fammele conoscere queste donne qua allora. Va bene, ma di che marchio si tratta? Eh, che ne so. La scatola sarà marroncina anche lei. La scatola è marroncina, ovviamente. La sostenibilità lo sappiamo. Abbiamo tutti letto il libro di Bill Gates. Due volte l'ho letto io. Ma quanto pesa? 2,70 Secondo me molto di meno, ma Molto carbonio? di meno? Al... No, se mi frega un po' la... la mescola Ma di che marchio si tratta? Ok, C'ha cioè, il carbonio sicuro Secondo me lo capisci immediatamente dal battistrada Ma sì. immediatamente, posso sparare un po' a caso contando che gli ultimi erano un po' così tondini Uh, potrebbe essere ASICS è sicuramente ASICS e ovviamente l'abbiamo recensite praticamente tutte tranne questo modello che si chiama MAGIC SPEED MAGIC SPEED 2 puoi ah, aprire gli occhi e guardarla non era per niente facile ho detto la MAGIC SPEED perché ho sentito il carbonio perché c'è l'FF BLAST ma non in tutta la parte della scarpa quindi per cui io ho detto via e lei um, bella tomaia, bei colori ma era un'ottima un scarpa la 1 e chissà la 2 quando sono andato all'evento ASICS prima della mezza maratona di Pisa tutti i frontrunner mi hanno parlato molto bene di scarpa scarpa, quindi alla fine ho deciso di prenderla su sport time mantova e adesso vediamo nei prossimi giorni qual è il comportamento in corsa secondo me comunque è una scarpa interessante e col carbonio è una di quelle che ha ovviamente il miglior rapporto qualità prezzo faccio anche fatica a mettere le scarpe ma secondo te stesso numero o mezzo numero in più? No, stesso numero, direi questo qua è il tuo e mi sta giustissimo, se non quasi stretta, quindi per cui andrei del numero in più, cioè dello stesso numero in più. Ascolta Andrea, facciamo una cosa, ci rivediamo tra 5 minuti, eh, facciamo un piccolo brainstorming e poi magari facciamo anche un piccolo confronto tra le varie scarpe, non lo so se abbiamo tempo. Comunque poi ti pongo qualche domanda, andiamo a berci un coffee, poi ci sentiamo. Stai che stavo pensando che di coffee non ne stanno arrivando così tanti adesso, vero? Cioè ringraziamo chi ce li manda, che fa sempre piacere, però stai attingendo troppo dalle casse tue, vero? Alla fine poi è una passione soprattutto. Sì, però, però costa dopo, quindi una passione costosa. Va bene, dai, ci vediamo tra 5 minuti. Ciao! Ciao! Allora Andrea, dopo dieci minuti canonici di test qua in giardino con la tua mitica Bonnie, cosa ne pensi di queste Magic Speed 2 Io credo che se davvero il coniglio è mio ne faccio quello che voglio, ma fa una brutta fine. Quindi sappilo che se Bonnie è mia, Bonnie fa una brutta fine. Ascolta, a livello di uh, Intersuola Flight Foam Blast Plus, come l'hai vista e soprattutto Raccontaci cosa ne pensi per chi dovesse atterrare di avampiede, invece come l'hai vista per chi dovesse atterrare di tallone? Sì, è proprio magico come dici del Flight Foam Blast, uh, non riusciremo a dirlo neanche dopo anni di, di prove. Intanto la parte dietro del tallone è molto più dura, diciamo così, l'FF Blast mi sembra che sia dalla metà in su dell'intersuola, dell l'altra parte sotto non credo neanche che sia blast, non lo so, boh, dopo ci informiamo bene. Quindi il tallone rimane un pochino più duretto, comunque protettivo, cioè non ne vedo un, un grosso difetto anche perché a terrano di tallone si scarica molto più, più peso e quindi... Eh, ammortizza lo stesso bene anche se è un po' più duro nell'avampiede invece ce n'è tanto eh, credo che sia tre quarti circa di, di FF Blast che rende la scarpa più morbida anche perché con la, la piastra in carbonio e questo Blast qua in avampiede mi fa spingere bene e a livello di reattività come l'hai vista chiaramente la scarpa è molto rigida e quindi Cosa ne pensi? Guarda, l'assurdo è che davvero, adesso stiamo parlando di scarpe rigide, comunque con una schiuma così morbida e tanta schiuma, però rispetto a, ad altre le metaspeed, per dire, è rimane più dura, eh, più rigida, eh, più rigida nel senso proprio qua affonda di meno, ma è comunque molto reattiva, secondo me eh, non è così comoda come le, le metaspeed, per dire. È sicuramente una scarpa da, da lavori veloci, um, secondo me è un, una buona propensione di corsa di avampiede, eh, ma è abbastanza protettiva in, in tutte le sue parti. Invece a livello di Tomaia che sensazioni ti ha dato? E eh, i lacci non sono quelli del, delle Meta Speed eh, Sky, che sono quelli che comunque ci sono piaciuti più di tutti. Cosa ne pensi? Ma a parte che non potrei mai parlare male di una tomaia di questo colore con queste come si chiamano, sfumature, è bellissima. Mi sembra una buona traspirabilità, morbida. La zona qua degli anelli è rinforzata. Se vedi è almeno un centimetro di, tra di rinforzo. Si vede che è un pochino più plastificata, senza dar troppo nell'occhio. Secondo me top. La zona del tallone è morbida forse credo bisognerebbe vederla uno hanno migliorato qua la zona della conchiglia che tagliamo un pochino questa qua sembra un pochino più morbida non dovrebbe più creare problemi di sfregamento sul tenere dell'achille buona anche la, la linguetta anche lei abbastanza racing ma non estrema uh, se devo proprio fare il mio appunto sono le, le stringhe, i lacci che si poteva fare qualcosa di meglio sicuramente quelli delle eh, Sky sono davvero eccezionali, tra l'altro Andrea ho visto recentemente un canale che eh, mostrava, però il canale aveva 600.000 iscritti, mostrava in quali condizioni i lacci e l'occhiello si rompeva con quale forza, quindi magari se dovessimo arrivare a 600.000 iscritti probabilmente lo potremmo fare anche noi. Ma su di queste? No, l'hanno fatto su delle scarpe americane. Ok, e... no, perché qua mi dà l'idea che si spacchi prima laccetto che gli occhielli anche perché sono occhielli senza salvabuco ma hanno quel pezzettino lì che ti dice di, boh, che cacchio è plastica termosaldata che rende più dura sta zona qua proprio questo centimetro qua invece Andrea a livello di battistrada a Pisa ho notato che comunque le Sky non avevano nessun problema contrariamente all'impressione iniziale ma come ti sembra questo battistrada e cosa ne pensi? Mi sembra un pochino più intagliato, dovrebbe essere un po' più preciso a vederlo così. La gomma mi sembra molto dura, stavo dicendo plastica perché comunque è abbastanza duro, però mi sembra un, con qualche intagliatura in più che dovrebbe far più grip. Secondo me buono sulla pista di atletica non bagnata e su asfalto Uh, su pista bianca secondo me pecca un po' lo verificheremo nei prossimi giorni facendo la recensione completa un'altra cosa che ti chiedo questa scarpa secondo me è abbastanza stabile o più stabile rispetto al modello numero uno chiaramente non si possono estrarre le solette di conseguenza non si possono aggiungere dei plantari personalizzati ma cosa ne pensi? No sto pensando se valeva la pena metterci lo stesso plantare ma secondo me no no perché ci, posso, ci sono altre scarpe che secondo me sono più adatte ai pronatori è una schiuma abbastanza dura ripeto dal mesopiede al tallone quindi un leggero pronatore e leggero di peso secondo me non avrà grossi problemi, anzi per i pesi max e pronatori severi eh, non va così tanto bene. Secondo te infatti, ultima domanda, a chi la consiglieresti? Ovviamente suggeriamo di andare comunque al negozio per, per provarla, visto che ha un ottimo, tra rapporto qualità prezzo, a chi la consiglieresti? La consiglio agli atleti veloci, Veloci in questo caso dai 4.30 in giù perché a 4.15 per dire sono delle scarpe per una maratona sulle tre ore secondo me sono top, è ovvio che è meglio la metaspeed ma se non, se non voglio spendere quei soldi voglio allenare gli ultimi due mesi di maratona e farci la maratona secondo me questa qua è un'ottima scelta perché fa, fa il suo lavoro, un egregio lavoro dai 4.30 ai 4 34, eh, per i più lenticelli e manca ma ai 340 secondo me ci si corre davvero bene anche un pochino più forte. Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni. Tempo permettendo, faremo la recensione completa. Uh, stay strong, keep running, andiamo a berci un coffee, ci vediamo alla prossima. Io sono dell'idea che anche una incompleta dove non raccontiamo di come si comportano sulla pioggia, con la pioggia sia buona perché io non voglio correre con la pioggia. Chiaramente ho preso una nuova telecamerina, quindi potremmo adesso avere due telecamerine per correre, questo te lo annuncio in esclusiva, e quindi ovviamente potremmo anche fare la recensione completa con la pioggia, devo ancora prendere i microfoni però. Bello, in esclusiva praticamente lo vedono tutti gli iscritti al canale. Che esclusivona che mi hai dato, grazie Max, grazie. L'hai saputo due settimane prima dell'uscita del <ride> Ah Ok, va bene. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.